Ciao a tutti, io sono Diana di DNA Video Ricette per i Gruppi Sanguigni e ogni mercoledì pubblichiamo una video ricetta nuova senza glutine e latte e per la dieta dei gruppi sanguigni. Sicuramente anche tu ti sei trovato qualche volta in difficoltà perché non sapevi cosa cucinare per cena, allora oggi ti propongo tre ricette facilissime e soprattutto economiche che potranno salvarti la cena.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 Questa insalata penso sia una delle mie preferite perché è leggera, completa e si prepara in pochissimo tempo. Bene, avete visto quanto è facile preparare le cene per la settimana. Bastano pochi ingredienti e un po' di fantasia. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime ricette che pubblicheremo e fatemi sapere qual è la vostra cena preferita in settimana. Ditecelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo anche che tutte le ricette che abbiamo preparato oggi in questo video le potete trovare sul nostro sito www.videoricettepergruppisanguigni.com Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video!